Ciao a tutti, vi ricordate di me? Sono la nonna di Q e Q. Questa mattina tocca a me compagnoli a scuola perché i genitori sono andati al lavoro. Ciao bimbi, questi sono i nostri amichetti. <susurra> <susurra> Con loro giochiamo e ci facciamo tante risate. Buongiorno signora maestra. Buongiorno bimbi. Mettiamoci subito al lavoro. Oggi parleremo del giorno e della notte. Q, puoi venire per piacere a parlarci dell'orologio? Che cosa sai? Che cosa ti ricordi della lezione che abbiamo fatto ieri? Eccomi! L'orologio è lo strumento più importante per misurare lo scorrere del tempo. Le lancette delle ore compiono solo 12 giri. Quindi, quando l'orologio segna le 12 e c'è la luce, è giorno. Quando indica le 12 e fuori buio, è notte. Maestra, ha dimenticato di dire una cosa. Le lancette di tutti gli orologi segnano tutti la stessa ora. Possiamo dividere le parti del giorno in quattro parti, mattino, pomeriggio, sera, notte. Allora, ricapitolando, la Terra gira intorno a se stessa. Questo determina l'alternarsi del giorno e della notte. Ricorda, 24 ore è il tempo impiegato dalla Terra per girare intorno a se stessa. Ciao! Ah, gli orologi segnano tutti la stessa ora quando non sono rotti. Ciao!